Buonasera, sono Laura Antichi. Vi faccio una proposta. Creare una timeline con Class Tools. Andiamo a scrivere nella casella di ricerca di Google Class Tools e ci colleghiamo al primo risultato classtool.net. Scegliamo la lingua italiana da subito e andiamo a generatore di cronologia di Wikipedia. La proposta è di realizzare la timeline usando questa applicazione che permette di convertire pagine di Wikipedia in una timeline editabile. Si, di, si digita il termine della ricerca, ad esempio qui potrei digitare Dante Alighieri, e si attende che venga restituito il risultato aumentato nelle info organizzate in sequenza se vedete mm, comparire la lingua inglese potete attendere un attimo che si colleghi alla pagina di Wikipedia e vedete comparire quindi la timeline in eh, lingua anche italiana molto interessante perché possiamo possiamo come vedete vedere anche più piccolo più grande possiamo modificare la timeline ecco qui se siamo registrati in wikipedia possiamo cambiare qualcosa cioè possiamo aggiungere del testo comunque modificare questa linea temporale e poi possiamo anche condividere la nostra linea temporale che abbiamo creato collegandoci a Wikipedia ottenendo un link del, con l'indirizzo, un codice di incorporamento, un QR code o scaricando il collegamento web link, vedete che mi dà il link che possiamo poi dare ai nostri studenti, i nostri studenti possono a dare a noi abbiamo anche un codice da incorporare la possibilità quindi di aggiungerlo ai nostri blog ok e, um, e, e possiamo anche avere un qr code che ci può essere utile da mandare ai nostri studenti o i nostri studenti possono mandarle a noi um, questo QR code per collegarsi alla eh, pagina che abbiamo eh, creato della, con la timeline su un autore o un argomento. Ad esempio creiamo, possiamo creare anche un'altra timeline. Facciamo ok qui. Quindi mm, eh, e crea una nuova sequenza temporale, possiamo mettere augmented reality, ad esempio, realtà aumentata, e vediamo eh, quindi quale è il risultato che ci viene eh, dato. Per ottenere il risultato in lingua italiana basta cliccare con il destro del mouse, traduci in italiano, italiano, e vedete che questa timeline viene poi restituita nella lingua eh, italiana, volendo. Ecco, questo è tutto.